Il fenomeno immigratorio in Sardegna, contrariamente a quanto si pensa, a quanto si, eh, si, si trova anche affermato negli organi di stampa, non è un fenomeno recente. È un fenomeno che interessa la nostra regione ormai da oltre due decenni. Negli ultimi vent'anni la popolazione straniera presente in Sardegna è passata dallo 0,7% al 3,2%. Sul totale della popolazione residente, 51.426 cittadini, su un milione e mezzo circa. Le comunità più numerose sono quella rumena e quella senegalese e, in misura minore, le altre etnie. I cittadini stranieri che lavorano nell'isola sono occupati in gran parte nel settore dei servizi. Segue poi il commercio e una piccola presenza nell'agricoltura e nell'industria la comunità immigrata contribuisce e contribuisce in maniera stabile all'economia della nostra regione. Rispetto al precedente periodo di programmazione, nell'attuale periodo di programmazione che si sta chiudendo, la presenza degli, immigrati, degli imprenditori immigrati è aumentata di oltre il 70% e, e questo porta le imprese immigrate a contribuire al bilancio regionale nella misura ormai del 5% con numeri che eh, per quanto riguarda il gettito IRPEF toccano anche i 700 eh, milioni. So, siamo consapevoli che rispetto ad altre realtà italiane e europee sono numeri comunque bassi, ma che sono numeri in crescita e che eh, confermano appunto quello che dicevamo inizialmente, l'immigrazione... È parte della nostra realtà è parte della nostra realtà dicevo quindi per quanto riguarda l'economia ed è parte della nostra realtà per quanto riguarda altri settori a partire dalla scuola abbiamo più di 5.000 studenti di origine straniera e il dato più importante è andare a vedere che il 75 circa per cento di questi ragazzi sono eh, di seconda generazione cosa significa significa che hanno genitori stranieri ma che sono nati nel nostro territorio. L'anno scorso abbiamo avuto oltre qualche centinaia di ragazzi che hanno avuto la cittadinanza italiana, un forte incremento. Siamo una delle regioni con il più alto numero, ovviamente, in, in rapporto percentuale. Questi saranno i nuovi italiani che andranno a far parte della nostra realtà. Quindi il, il fenomeno migratorio è un fenomeno di assoluta importanza a, al quale stiamo cercando, insieme, ovviamente, agli altri soggetti pubblici, privati, ai comuni, all'Anci, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni del terzo settore che trovano tutte eh, spazio all'interno di una consulta regionale che è stata istituita dalla regione ormai da diverso tempo, quindi stiamo cercando con tutti questi soggetti di adottare le politiche migliori per favorire un'effettiva inclusione, un'effettiva integrazione. Lo sforzo della regione è anche quello di cercare di mettere a sistema i diversi fondi, non solo i fondi regionali che vengono annualmente stanziati con la legge di bilancio, ma anche e soprattutto fondi di altra provenienza, a cominciare dai fondi comunitari. Tra i settori più rilevanti rispetto ai quali la Regione Sardegna opera per assicurare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, sicuramente vi è quello dell'istruzione, rispetto al quale la Regione lavora con altri soggetti, a partire dall'ufficio scolastico regionale e attraverso questo con, ogni, con le scuole di ogni ordine e grado, sia con le università di Cagliari e di Sassari. All'interno dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna mi occupo di istruzione degli adulti, anche stranieri, e di integrazione di studenti stranieri. L'Ufficio Scolastico Regionale è un ufficio eh, di supporto, di coordinamento, che da una parte si occupa di eh, attività amministrativa ma dall'altra anche di supporto tecnico operativo alle scuole. Eh, nello specifico ci occupiamo per esempio di assegnare fondi alle scuole per l'integrazione degli studenti, eh, ci occupiamo di eh, coordinare dei progetti anche eh, proposti eh, centralmente dal Ministero. Ci occupiamo di eh, supportare le scuole e insieme a loro cercare di risolvere eventualmente problemi nuovi ed emergenziali. Invece per quanto riguarda gli strumenti e le tecniche eh, le nostre attività operative vanno da webinar di formazione a tavoli tecnici all'interno dei quali l'amministrazione periferica nel nostro caso, insieme alle scuole eh, si occupa anche di eh, predisporre delle bozze per potenziali nuove normative che tendono a migliorare l'integrazione degli studenti stranieri e anche degli adulti. anni fa abbiamo pensato come coinvolgere i bambini delle scuole primarie in momenti di inclusione, in processi di inclusione e abbiamo ritenuto importantissimo usare uno strumento che è il gioco. Così nel 2019 abbiamo presentato un progetto alla regione eh, per la realizzazione di un gioco da tavolo rivolto ai bambini delle scuole primarie. Il gioco si chiama Tutti in ballo, ha un doppio significato, un primo significato è molto legato alla nostra entità e eh, al nostro essere sardi. Eh, da noi in Sardegna durante le feste si balla un ballo tipico che si chiama suballudundu ed è una forma di aggregazione di accoglienza di tutte le persone che intervengono a quella festa. Il secondo significato invece è il fatto che nei momenti della costruzione di relazioni di accoglienza bisogna mettersi tutti in gioco per dare il proprio contributo. Il gioco eh, nasce da una costruzione eh, di un'idea che è quella di non avere un vincitore ma un gruppo di bambini, di ragazzi che insieme cercano di esprimere eh, le loro emozioni eh, proiettati verso un processo di accoglienza. Questo strumento eh, ha oggi più che mai un'ulteriore importanza perché a seguito del periodo pandemico è uno strumento che può riavvicinare i bambini e ricostruire relazioni o rapporti che magari eh, si sono compromessi, si sono allentati o hanno trovato diverse modalità di, di incontro. Il progetto sulla stessa lunghezza d'onda, progetto artistico e culturale realizzato dagli studenti del liceo artistico De Castro Conti di Ristano, prevedeva la realizzazione eh, di un'opera un che potesse parlare di integrazione, diversità e eh, partecipazione. Perciò, dopo una prima fase ovviamente di, di azione, di studio, di ricerca, si è arrivato alla, a realizzare un'installazione artistica che potesse rimanere permanente nella città di Oristano. Eh, Questa installazione prevedeva appunto la realizzazione di tante blocchi in legno, simili all'Eleco, che andavano poi a costruire un punto eh, di incontro dove potersi confrontare, poter chiacchierare e dunque integrarsi. All'interno eh, di questo progetto hanno partecipato i nostri ragazzi che comunque sono di età dai 14 ai 18 anni circa e, e hanno partecipato nella fase laboratoriale anche i ragazzi del CPA. È stato bello vedere come in un primo momento tra di loro comunque si studiassero, si cercassero di capire e poi vederli proprio chiacchierare tranquillamente nel mentre che lavoravano. Perciò è stato un momento non soltanto di lavoro intenso, perché comunque abbiamo lavorato tanto, ma è stato proprio un momento di scambio, di integrazione vera e propria. L'Università di Cagliari ha avviato, a partire dal 2016, iniziative in favore dei rifugiati, in particolare ha dato vita a un progetto che è stato chiamato Unica for Refugees, in cui abbiamo deciso di mettere a disposizione eh, supporti ai, ai rifugiati e ai migranti che erano arrivati in Sardegna per facilitare eh, la possibilità di accesso agli studi universitari. E in particolare abbiamo eh, favorito delle iniziative per il riconoscimento delle qualifiche che questi ragazzi avessero acquisito in precedenza, soprattutto nel caso in cui fossero arrivati qui in carenza di documenti che potessero dimostrare il loro percorso precedente. E abbiamo insomma, offerto tutto il supporto eh, necessario di accompagnamento agli studi. Dal 2020 abbiamo aderito al, al progetto Unicore con UNHCR. Eh, si tratta di un progetto che vuole eh, selezionare eh, studenti rifugiati in altri paesi per consentirli di iscriversi all'università e venire a seguire un corso di laurea magistrale. E li supportiamo per, per il pagamento del, dell'alloggio. E anche a loro offriamo ovviamente gratuitamente corsi, i corsi di lingua italiana, che nel loro caso sono importantissimi per aiutarli a, ad integrarsi nella, nella vita sociale e con, con Caritas vengono coinvolti in varie iniziative, iniziative locali. L'Università di Sassari fin dal 2015 ha attivato diversi progetti che riguardano in particolare il tema delle migrazioni, che ha accolto molti dei ragazzi che erano presenti allora nei centri di accoglienza. Abbiamo sperimentato l'inclusione di questi ragazzi attraverso l'esperienza dell'European Passport for Refugees e abbiamo successivamente aperto per gli studenti la possibilità di essere inclusi nei nostri corsi di laurea. Questi progetti sono stati diciamo, supportati e attivati anche grazie al fatto che molti docenti eh, hanno eh, costruito eh, azioni di public engagement e in particolare la sottoscritta attraverso il progetto Territorio, Cultura e Movimento e grazie alla collaborazione di una fitta rete di attori pubblici e privati sono state attivate azioni come Fertile in movimento, Palmadula in movimento, che sono insomma l'esempio di una eh, movimento che riguarda non solo le persone e le culture che si muovono dai diversi paesi verso l'Europa e quindi verso la Sardegna, ma soprattutto un movimento, eh, un cambio proprio di, di, di pensieri, di stili di pensiero. Quindi il movimento in questo caso è una parola magica che, che ci mette assieme proprio in questo processo di inclusione. Il progetto più recente è un progetto che abbiamo appunto nominato Inclusive City e cooperazione con i territori e riguarda appunto la, il passaggio che gli studenti fanno come ambasciatori dei loro paesi e per questo abbiamo istituito sin dal 2018 il Foundation Course che appunto abilita gli studenti stranieri a raggiungere la scolarizzazione utile ad iscriversi nei nostri corsi universitari italiani e in particolare l'Università di Sassere ha qualificato questo corso anche in relazione all'inclusione. Abbiamo quest'anno con la quarta edizione ricevuto 75 domande proprio grazie agli studenti ambasciatori. I nostri progetti fanno riferimento all'idea che proprio sia la città che include un processo di formazione continua quindi l'educazione per noi è un progetto di vita che dà un empowerment diverso agli studenti ma soprattutto quelli che allora chiamavamo migranti e che oggi sono proprio i nostri ambasciatori per la cooperazione. Nell'ambito delle attività promosse dalla Regione Sardegna una sempre maggiore rilevanza ai fini di un'effettiva integrazione è quella che è riconosciuta alle attività extrascolastiche per i giovani immigrati, all'interno delle quali assumono una sempre maggiore rilevanza le seconde generazioni. Sono Kautar, sono una studentessa di relazioni internazionali e ho 24 anni. Ho oh, origini marocchine, sono venuta qua all'età di 5 anni insieme a mia madre e mia sorella per raggiungere mio padre. Quando sono arrivata eh, ho subito frequentato le elementari, che io mi ricordi non, non avevo tante difficoltà nell'apprendere una nuova lingua perché già eh, in Marocco frequentando l'asilo e la scuola materna ho imparato un po' di lettere latine. Adesso sto studiando relazioni internazionali e sono una mediatrice culturale e interprete di, di arabo presso la Commissione Territoriale. Essere di seconda generazione eh, vuol dire avere eh, più di una cultura d'appartenenza. Eh, per esempio io ho, eh, ho come bagaglio culturale sia la mia cultura del paese d'origine, il Marocco, e anche eh, quella italiana. Attualmente, eh, da quasi un anno e mezzo, faccio parte di un'associazione che si chiama Arcipelago Sardegna. Eh, oltre a occuparsi de, di formare rete con gli altri enti locali e associazioni del territorio, si occupa anche di migranti e seconde generazioni. Il CPA esiste da sette anni e raccoglie l'eredità dei vecchi centri territoriali permanenti. Che cosa facciamo? Facciamo l'istruzione per gli adulti la licenza media, il biennio dei superiori e poi i corsi di alfabetizzazione per gli stranieri. Sono corsi che servono soprattutto per il permesso di soggiorno o anche per chi vuole chiedere la cittadinanza. Sono rivolti soprattutto all'utenza più vulnerabile, in particolare le donne o in particolare quelli che stanno nelle zone più periferiche che magari non riescono a frequentare i corsi ordinari perché sono corsi questi che permettono di attivare ad esempio dei servizi di babysitteraggio per le madri e questo permette a loro di poter frequentare i corsi oppure di rimborsare i titoli di viaggio per chi viene da lontano e non potrebbe eh, venire a, a frequentare i corsi proprio perché è sprovvisto di mezzi per eh, pagare il, il titolo di viaggio. All'interno del CPA in questi anni è cresciuta moltissimo la presenza delle donne eh, qualche anno fa era più difficoltoso, però attraverso l'opera dei docenti eh, siamo riusciti a intercettare maggiormente l'utenza femminile che è andata a, a crescere, eh, a raggiungere quasi il 50% dell'utenza della popolazione straniera, quindi diciamo alla pari con quella maschile. I destinatari dei progetti dell'Associazione Interculturale NUR sono i giovani. Genere nelle fasce di età tra i 13 e i 30 anni, eh, i giovani sardi, eh, ma anche giovani stranieri, eh, perché lavoriamo sia con progetti di mobilità internazionale per cui i giovani sardi vanno all'estero o gli stranieri vengono in Sardegna, eh, eh, sia perché lavoriamo con i migranti, giovani migranti facilitando la loro integrazione e quindi abbiamo progetti che coinvolgono i giovani di primo arrivo così come anche giovani eh, di seconda generazione. E che chiaramente si trovano ad affrontare delle situazioni per certi versi molto simili ma con delle importanti differenze per quanto riguarda la base di partenza, diciamo, del loro percorso di integrazione. L'Associazione NURS è occupata della uh, partecipazione a un festival letterario. Queste attività si basano sul uh, concetto che interagire con gli altri permette di imparare um, in maniera dinamica, in maniera partecipata, soprattutto dai propri pari. Il festival che si svolge tutti gli anni a Cagliari si chiama Marina Café Noire, è un festival che eh, si svolge all'aperto in città. Nell'ambito di queste attività eh, è necessario avere un, un gruppo di volontari eh, importante come numeri eh, e come competenze. Siamo riusciti a integrare in questo gruppo di volontari eh, un gruppetto più piccolo di cittadini eh, di ragazzi immigranti. Quindi un'attività di volontariato che però permetteva di eh, rafforzare il percorso integrativo di questi ragazzi. Sono Amalia Ghifari. E sono nativa del Marocco ma sono cresciuta nella regione Sardegna. Quando ero arrivata non parlavo la lingua e la scuola in questo caso diciamo, ha fatto molto la differenza nel senso che mi ha inserito in percorsi appositi. Tant'è vero che quando io sono arrivata diciamo, all'università non avevo difficoltà di metodo di studio. Ero comunque una studentessa come tutti. Diciamo, tutti gli studenti italiani a tutti gli effetti. All'università ho studiato lingue e comunicazione dopodiché ho eh, diciamo, collaborato all'interno di uno Sprar perché mi sentivo di dover fare qual cioè qualcosa per i rifugiati appunto e anche per la regione contribuire e dare mani. Dopo questo percorso eh, di, mh, mi sono proprio detta mh, che volevo essere una mediatrice interculturale perché no anche un ponte tra quella che è la cultura mh, diciamo comunque africana araba e quella che è la cultura italiana visto che conoscevo bene entrambi. Questo mio percorso diciamo mi ha portato poi eh, a vivere tutte e due le situazioni da prima non essere cittadina e comunque dover rinnovare il permesso di soggiorno, dover fare tutto, a diventare poi cittadina italiana. Quel giorno in realtà mi sentivo comunque, diciamo, rinata come aver avuto comunque una seconda possibilità o aver avuto un riconoscimento di quello che era anche il mio un po' sia di formazione ma anche psicologico perché a un certo punto ho iniziato a sentirmi parte integrante della società sarda, cioè, io dico sarda perché comunque per me la Sardegna rappresenta qualcosa di diverso, cioè la sento casa.